farlo oggi, intestare questo benedetto impianto sportivo a una personalità io vi propongo pure, guarda vi dico pure il nome e il cognome intestate l'Alberto Tribbioli che ha sempre vissuto dentro a quel campo ha sempre battuto cioè, sulle squadre sulle cose almeno, ci abbiamo pure, almeno quando si collegheranno alle televisioni diranno ci colleghiamo con il centro sportivo Alberto Tribbioli di Ferentino ma non di Frusinello perché ci state facendo ridere, ma stanno ridendo pure gente fuori da Ferentino. Ecco perché, caro Simone, io te voglio bene, te stanno imbrogliando. Però te l'ho dimostrato. Ma come ancora facciamo in tempo a, a dare tutto in mano alla società del Frosinone? Perché qualche sindaco passato si è dimenticato che abbiamo perso pure la squadra del de de basket, eh? La squadra del basket va a Frosinone, eh? Signori, Frosinone gioca a Frosinone, la basket gioca a Frosinone, a Ferentina che ci sono rimasti gli allenamenti.